Buongiorno a tutti, sono Don Ernesto. Buona domenica a tutti quanti voi. Vi ho detto che in un modo o nell'altro ogni tanto vi dava un po' di fastidio e, e, e oggi è uno di questi momenti. Bene, io mi trovo nella parrocchia di Casandrino, Maria Santissima Assunta in Cielo. Vi ho ringraziato e vi ringrazio ancora per il gesto bellissimo che avete fatto in tanti, sia a Casandrino che anche di altri paesi fuori Casandrino, quando abbiamo lanciato l'appello dei quaderni che servivano penne, matite, zainetti. E veramente la provvidenza di Dio attraverso di voi ha dato tantissimo, tantissimo, tantissimo. E di questo non posso fare altro che ringraziarvi. Bene, io mi permetto ancora di approfittare, ma con piena libertà e con semplicità di cuore. Lancio anche quest'altro appello. Noi abbiamo anche il guardaroba per le persone in difficoltà, perché non mi piace dire poveri, perché i poveri siamo tutti quanti noi. Si può essere ricchi di materialmente, ma poveri di tante cose, poveri di sentimenti belli, giusti misericordia di tante cose. e Allora mi piace dire per le persone in difficoltà, bene noi abbiamo il guardaroba eh, che eh, viene aperto ogni un martedì, eh, il primo martedì del mese e, e il terzo martedì del mese eh, dove distribuiamo indumenti dati dalla provvidenza delle persone in buone condizioni lavati, stirati, e improfumati e rammendati. Questa è una cosa bella. Io vi ringrazio tutti. Però, ecco, mancano eh, delle cose importanti. Quali? Delle cose che a volte uno non ci pensa, ma sono necessarie. Eh, mancano gli indumenti intimi, tipo magliette intime, t-shirt, slip, eh, calzini sia per uomini che per donne e per bambini maschi e femmine allora io mi rifaccio al vostro buon cuore alla vostra provvidenza eh, sapendo che il signore lascia sempre senza eh, parole ecco noi abbiamo bisogno di questo perché ci sono tante famiglie che eh, hanno questa difficoltà e se possiamo alleviare un pochino un pochino eh, questi problemi queste difficoltà questi bisogni bene ringraziamo il signore allora ecco questo è il mio appello se potete se volete però nuovi nuovi la roba intima nuovo costa poco a volte tre slip possono costare tre euro non lo so una maglietta bianca intima penso che non costi molto perché la roba intima è giusto è giusto ecco che eh, si dia nuova sigillata sia per i grandi che per in particolar modo per i bambini e io vi ringrazio quel poco di tanti fa molto tutto quello che facciamo all'altro lo facciamo al nostro fratello e lo facciamo a noi stessi un giorno Gesù disse fate agli altri quello che voi vorreste che gli altri facciano a voi a volte se noi ci troviamo in difficoltà e c'è qualcuno che ci dà una mano anche piccola, eh, questa è una cosa bella. E non la dimentichiamo mai, non la dobbiamo dimenticare mai. E se questo vale per chi ci dà una mano, anche noi dobbiamo fare lo stesso. E allora, ecco, se volete, se potete, ecco, eh, in questi giorni venite in parrocchia e lasciate eh, a me. Don Antonio e anche qualche responsabile del guardaroba, eh, ecco questi indumenti intimi per donne, uomini, bambini, maschietti e femminucce, calzini, slip, eh, magliette e non lo so altre, altre cose che servono eh, perché noi non ci facciamo caso ma a volte ecco si manca, uh, ci manca anche questo, manca anche questo, allora uh, alleviare uh, un pochino uh, questo peso uh, è una cosa bella. Va bene, non mi dilungo, buona e santa domenica, vi lascio soltanto con questo pensiero del Vangelo. Il Vangelo dice che un uomo che non era della cerchia dei discepoli stava facendo del bene, i discepoli dissero a Gesù guarda maestro c'è qualcuno che non sta insieme a noi che sta facendo del bene nel tuo nome. Che dici tu? E Gesù dice che bello, che bello. Sappiate che ogni persona, credente o no, ogni volta che allarga il cuore gratuitamente, e lo allarga in generosità verso gli altri, chiunque esso siano, qualsiasi razza appartengano, colore appartengano, anziani o vecchi, giovani o, o bambini o adulti: bene, si sta facendo senza saperlo a Dio che si riveste di quella umanità. Buona domenica, Santa Domenica, che Dio vi benedica e che veramente questa giornata così bella oggi è uscita una giornata bellissima veramente possa risplendere sempre questo cielo azzurro che richiama anche questa mia piccola questa maglietta che il cielo azzurro che il sole possa sempre che è Dio possa sempre illuminare i nostri cuori ciao che Dio vi benedica